Riccardo, io mi riallaccio a una frase importante che tu eh, hai detto nel tuo intervento, cioè non siamo naturalmente qui per dare consigli per gli acquisti, ma in realtà per fornire eh, delle strategie, però eh, ecco io mi chiedo anche ecco, eh, come approcciarsi a, a chi le strategie non ce le ha proprio, a chi le deve invece proprio strutturare e in questo senso per strutturarle da zero oppure per rivederle a seconda delle proprie esigenze è importante anche il momento della formazione. Eh, voi ovviamente di appuntamenti ne collezionate tanti durante il corso dell'anno. Mi chiedo ecco, se in questo mese di maggio ce ne sono ecco, così numerosi come nei precedenti e quali naturalmente eh, dobbiamo segnarci sulle nostre agende. Allora, di appuntamenti ce ne sono tantissimi. Valentina, come al solito, ovviamente sono sempre un po' Uh, diciamo a volte ad abbracciare uh, vari profili per, della clientela, profili un po' più aggressivi, dei trader, profili un po' più calmirati come quelli degli investitori. Uh, sicuramente eh, diciamo cito quelli che sono i due principali eventi secondo me dal punto di vista di eventi fisici che sono il salone del risparmio, sì. Del uh, 16 17 18 maggio, quindi la prossima settimana. Ricordo che i primi due giorni sono riservati ai consulenti finanziari e agli operatori. Mentre il terzo giorno è aperto alla cliente e alla retail. Mentre il 30 maggio, uh, qui nelle torri, sempre dodicesimo piano della torre A, che è la torre che si vede alle mie spalle, sì. noi ospitiamo un nuovo evento di eh, formazione alto livello che eh, questa volta vedrà la presenza di due trader che sono Nicola Para eh, e eh, Luca Stellato eh, e ci sarà eh, una mattinata insomma, di trading live sui prodotti a leva quindi chi volesse fondamentalmente riservare il proprio posto da noi e ovviamente noi siamo ben lieti di, di, di, averli, di avervi ospiti poi ovviamente tantissimi appuntamenti online Certamente, come sempre, come sempre eh, dove sarà protagonista anche Pietro. Ecco Pietro, eh, proprio in chiusura, un consiglio come dicevo prima per chi una strategia non ce l'ha, per chi deve partire da zero, un po' un novellino ecco magari eh, della finanza e dei certificates in particolare, che cosa gli possiamo suggerire? Di seguire le fonti tv. <ride> Cioè, e in particolar modo i consigli di Riccardo Falcolini. Eh certo oh. non, non, non calcistici però, non calcistici non Sono cal legati vabbè. A un... vabbè, ognuno il suo settore, dai. No, guarda, a parte gli scherzi, sì. uno deve un po' sfatare, il no, della, della finanza, secondo me è un mestiere come un altro, così come tutti i mestieri, necessita di una fase di apprendimento teorica, poi pratica, quindi la cosa importante secondo me è trattarlo al pari di qualsiasi altra attività e non lasciarsi come dire, attrarre da messaggi discutibili per non dire truffaldini che, che ci bombardano penso che tutti almeno una volta nella vita abbiamo ricevuto la mail uh, fai soldi col trading certo. diventa ricco con i bitcoin uh, io insomma le ricevo quotidianamente ma penso sì. che fino... e allora quindi il primo consiglio è non lasciarsi come dire tentare da questi insomma modi di comunicare discutibili e affrontare questo come qualsiasi mestiere che ha diciamo, la difficoltà maggiore, che ha una componente emotiva forse un po' più alta rispetto agli altri mestieri ma insomma come tutto una buona dose di formazione, una bella Carica di passione può essere. Un ecco, Mi... un ultimo, ultimo spunto, io ne, ne approfitto naturalmente, Pietro. Cioè sui tempi della formazione, quanto ci vuole eh, per passare ecco, da un livello base invece ad un livello più esperto, come direbbero gli americani da Zero to Hero. Guarda, io ti dico la mia, io ho cominciato il primo table, l'ho fatto penso nel 1999, quindi prima del, del 2000 mm. avevo avevo cerca 23 anni l'ho fatto via fax ti ricordi quel vecchio strumento ma i millennial neanche conoscono si passava via fax l'ordine e quant'altro ad oggi mi sto ancora formando okay. e quindi ritengo che la mia formazione non sia così la cosa bella dei mercati è che ogni giorno ti insegnano qualcosa no? la, cosa, la, la cosa importante è essere recettivi cioè essere pronti a cogliere le lezioni che ogni giorno ti forniscono è un po' come credo tutti i mestieri, sì. nonostante tu sia bravissima, Valentina, penso che ogni giorno anche tu un po' alzi un po' l'asticella della tua professionalità proprio facendo le cose, lavorando e quindi a ehm, me non posso dire quanto tempo ci vuole perché secondo me il tempo è infinito cioè non chiaro. si riesce eh, a infatti torna questo concetto di formazione continua che ripetiamo permanente. molto spesso permanente esatto qui alle fonti ne abbiamo parlato anche durante il nostro eh, HR forum dedicato proprio al futuro del mondo del lavoro e quindi è un concetto che possiamo applicare naturalmente anche a quello della finanza e del trading. Io ti ringrazio naturalmente sì, Pietro certo. eh, sì, sì, sì, sì. ti ringrazio eh, per i tuoi suggerimenti e eh, naturalmente ti lascio ancora i tuoi festeggiamenti perché so che proseguono eh, non, è, non sì, è che, è che ovvio, si è concluso quanto... <ride> si va avanti ancora per, per settimane e ringrazio naturalmente come sempre il nostro Riccardo Falcolino, un piacere averti qui e l'appuntamento è al prossimo, alla prossima settimana con, con Zoom Certificates, grazie a entrambi